Allora buongiorno, spero vi abbiate preso un caffè bello forte nell'intervallo perché mi servite attenti <ride> nel senso che la ricorsione è un argomento eh, un pochino denso diciamo così, di, concettualmente eh, come, tutte, come molte delle cose di informatica eh, non c'è moltissima teoria cioè gli ingredienti di base sono pochi ma poi, diciamo così, comprenderli, metterli in pratica ci richiederà e, te, e dedicheremo, no, diciamo, due settimane piene a fare una serie di esercizi no, per riuscire a, a padroneggiare questo strumento. Ehm, in breve, quando si parla di ricorsione cosa si intende? Beh, tecnicamente è una funzione che richiama se stessa. In Java non ci sono le funzioni, quindi diciamo un metodo che richiama se stesso, direttamente o indirettamente. Cioè vuol dire che all'interno di una classe abbiamo un metodo, A, che all'interno, no, si chiama A il metodo, eh, all'interno dell'implementazione di questo metodo a un certo punto c'è una chiamata a dis.a, cioè chiamo il metodo stesso all'interno dell'implementazione del metodo. Ovviamente chiamare, il fatto che una funzione o un metodo possa chiamare un altro metodo non è un problema, uno chiama l'altro, l'altro chiama l'altro, l'altro chiama l'altro e così via. Il problema è a un certo punto nasce quando io chiamo me stesso, perché il rischio se A richiama A, nell'implementazione di A, verrà, ovviamente visto che è la stessa, verrà di nuovo chiamato A, che di nuovo chiamerà A e così via. Quindi si innesca una serie di chiamate annidate potenzialmente infinite. No? Un po' come questa immagine qua della televisione che inquadra se stessa e, e, e all'interno di ogni diciamo così, copia c'è diciamo un'altra copia di se stessa e così via. Allora, questo sarebbe il meccanismo di base. Ovviamente bisogna domarlo perché eh, una successione infinita di chiamate a funzioni che nessuna ritorna mai è inutile. Allora cerchiamo di capire come funziona il meccanismo e come renderlo utile alla eh, risoluzione dei problemi. No? Quindi, da oggi cominciamo a porci delle domande che non sono semplicemente risolubili dicendo: Ok, qui ho i dati e faccio una query e ho il risultato, mm, che quindi non sono solamente, diciamo così problemi di ricerca di, di, di informazioni o dati, ma cominciano ad essere problemi di ottimizzazione o ricerca di soluzioni che non sono diciamo, direttamente evidenti. E la ricorsione ci aiuterà molto a impostare questo tipo di ricerca di soluzioni. Qui ho scritto eh, funzione, un metodo che richiama se stesso direttamente o indirettamente, perché chiaramente se il metodo A chiama B, B chiama C e poi C chiama A, Ovviamente avremo di nuovo il meccanismo ricorsivo in cui il metodo A alla fine chiama se stesso, non direttamente, nel senso che non è ne, nel codice della propria implementazione la chiamata se stesso, ma nel codice di uno dei metodi chiamati, quindi alla fine la sostanza è la stessa. No? Eh, si cerca di evitare chiamate di ricorsione indiretta, ma a volte ci possono essere, ci funzionano esattamente nello stesso modo. Quindi, questa, co, questo comportamento no, di una funzione che richiama se stessa non è vietato da nessun linguaggio di programmazione e quindi vediamo come possiamo sfruttarlo nella costruzione di algoritmi. Per fortuna questo non è vero. Allora noi eh, di definizioni ricorsive, è, sono pieni libri di matematica, no? Eh, quante volte avete visto la definizione di fattoriale espressa in questo modo? Cioè il fattoriale di 0 è 1, il fattoriale di n è è n moltiplicato al, per il fattoriale di n-1. No? Che poi noi mentalmente sviluppiamo questa cosa, diciamo, ma se sì, poi a sua volta il fattoriale di n-1 sarà n-1 che moltiplica il fattoriale di n-2, e il fattoriale di n-2 a sua volta sarà n-2 che moltiplica il fattoriale di n-3, no? e così via. Quindi in matematica purtroppo, eh, diciamo così, sono frequenti definizioni di questo genere che sono molto compatte, Qua tanto compatte quanto a volte criptiche, no? però ci dà una regola generale, ci dà una regola generale su come, come risolvere. Usiamo paroloni grossi, come risolvere il problema di dimensione n, il fattoriale di n, se io sapessi risolvere, o se qualcuno abbia risolto per me il problema di dimensione n-1. Cioè, come dire, io so quanto vale il fattoriale di n se qualcuno mi dice quanto vale il fattore di n-1 perché lo prendo e lo moltiplico per n cioè il risultato quindi in qualche modo io riesco a trasformare un problema di dimensione n in un problema di dimensione n-1 e ti do la regola per risolverlo poi devo trovare qualcuno che sappia risolvere il problema di, n di dimensione n-1 a volte sono più bravo riesco a diciamo, trasformarlo in un problema di dimensione n mezzi magari, non solo n-1, però l'importante è che sia più piccolo. No? Allora, c'è qualcuno che sa risolvere il problema di, di dimensione n-1 riguardo al calcolo del fattoriale? E beh, sono di nuovo io, perché mi basta riapplicare lo stesso meccanismo, quindi io chiedo a un mio amico di risolvere il problema di dimensione n-1, lui è capace, in realtà il mio amico sono sempre io una copia di me stesso che mi sposto di un passo divento la copia di me stesso mi chiedono il problema di dimensione se n valeva 10 e adesso mi chiedono il problema del 9 fattoriale e io ti so dire guarda io sono una regola per cui ho un amico che è capace di calcolare 8 fattoriale quindi io chiedo a lui di calcolare l'8 fattoriale poi alla fine lo moltiplicherò per 9 e ti dirò quanto fa 9 fattoriale così il primo me stesso potrà dire, ok, prendo questo numero e lo moltiplico per 10. Ma l'amico del 9 ovviamente dirà, senti, mi serve un amico che sappia calcolare il fattore di 8. E cosa fa? Fa una coppia di se stesso che applica lo stesso meccanismo. Calcolerà il fattore di 8. E come fa a calcolare il fattore di 8? Beh, cerca un amico che sappia calcolare il fattore di 7 e poi lo moltiplica per 8 sempre più in qua, adesso poi è finito qua a pedana, poi cado. Supponiamo che, però come, dal punto di vista del primo me stesso, come gli altri calcolino il fattoriale, non mi interessa. L'importante è che la persona alla mia destra eh, sappia farlo. In qualunque modo, magari questo qua al fondo, che deve calcolare il 7 fattoriale, c'è una tabella con i fattoriali, dice ma guarda io ho già il risultato, perché è già, già tabulato, lo, già, o lo so a memoria perché sono nato così, sui fattoriali di 7 a memoria, ce l'ho tatuato sul braccio. Non mi importa come lui lo calcola, l'importante è che il suo risultato, una volta che ci sia, viene passato all'amico dell'8, che dice, ok, questo numero qua, che è 7 fattoriali, io non ce l'ho tatuato, quindi non mi so dire quanto valga, ehm, lo moltiplichiamo per 8 e questo è il mio risultato. E quest'altro signore dice, ah che bello, grazie per il risultato, lo moltiplichiamo per 9 e questo è il mio risultato. E fin, fin tanto che il primo, che aveva questo problema del 10 fattoriale, prende il fattoriale di 9 e lo moltiplica per 10. Quindi, al di là della sceneggiata che ho fatto, ehm, la ricorsione è così. Poi non la useremo mai per calcolare il fattoriale perché era stupidi, basta fare una moltiplicazione dentro un ciclo for però concettualmente io ho un problema di una certa dimensione, da quel problema cerco di trovare un modo di risolverlo con la clausola se solo sapesse risolvere un problema identico ma più piccolo. Cioè decompongo un problema in un pro... una coppia di se stesso ma più piccolo. Ovviamente devo trovare, non tutti i problemi si prestano ad essere decomposti, questo modo, però dove ci riesco posso applicare questa strategia. No? Ehm, ogni volta decompongo un problema in un problema più piccolo e quindi chiederò a una coppia di me stesso di risolvere quel problema che gli affido ovviamente più piccolo. E questo tendenzialmente farà la stessa cosa rispetto al problema che riceve che a sua volta cerca di decomporre in problemi più, più piccoli, più semplici da risolvere e così via. Fino a quando? Beh, fino a quando nel caso del fattoriale abbiamo un, un punto di terminazione della ricorsione. La ricorsione non è infinita. A un certo punto quando arrivo a chi, ha, chi conosce già il risultato perché so, 0 fattoriale vale 1 oppure 7 fattoriale ce l'ho tatuato sul braccio sinistro, mi fermo. Non c'è più bisogno di andare avanti con questo meccanismo ho un risultato. E allora parte la seconda fase in cui tornano indietro tutte queste chiamate ricorsive ciascuna riportando il risultato parziale che poi viene messo insieme per calcolare il risultato totale. Quindi nella ricorsione c'è sempre una fase di discesa profonda e poi una fase, quando alla fine l'ultimo in fondo ha risolto qualche cosina, torna su e si mettono insieme i risultati. Ehm... Um, e questo, se vogliamo, è il principio del divide timpero no? dei nostri cari imperatori passati, che dicevano Guarda, io qua ho un impero molto grande da, da, da gestire, beh, lo divido in varie regioni e ciascuna delle quali la gestisco, la, la conquisto separatamente, dopodiché ovviamente faranno parte, le riunirò, queste eh, strategie belli che oggi non funzionerebbe più tanto, ma ehm, l'idea è comunque quella di avere un problema troppo grande da affrontare in un sol boccone e spezzarlo in due problemi più piccoli. Se io volessi sapere, che ne so, all'interno di quest'aula mm, chi è nato prima? No? Tra di voi. Allora, ho tanti modi per farlo, no? Eh, però siete tanti. Quindi non è che posso dirvi, ma ditemi chi è, allora tutti parlano insieme e non si capisce più niente. Allora potrei dire, ok sentite, facciamo, dividiamo il problema in due, la metà sinistra e la metà destra dell'aula. Quindi cominciamo a capire chi è nato prima tra la metà sinistra dell'aula. Poi capiremo chi è nato prima tra la metà destra dell'aula e poi avrò due persone. Una che risolve il problema a sinistro, l'altra che risolve il problema destro. E allora mi è facile perché basta confrontare la data di nascita di due persone e lo so fare. Quindi io ho risolto, ricondotto il problema di trovare la persona più vecchia all'interno di un'aula a tre operazioni, quattro. Prima dividi l'aula in due, facile, tira una riga, voi siete di qua, voi siete di là. Trova la persona più vecchia della metà sinistra, di una delle metà dell'aula, e cos'è questa? È una versione dello stesso problema su dei dati più piccoli. Terzo passaggio, trova la persona più anziana della pentà di destra, versione dello stesso problema su dati più piccoli, quindi un sottoproblema uguale, quarto passo, confronta i due vincitori. E il più, il più anziano tra, due, tra queste due persone sarà la persona più anziana di tutta l'aula. Quindi ho preso un, di, un problema di dimensione n, l'ho diviso in due problemi di dimensione n mezzi. Poi a questo punto, anche qua farò lo stesso giochino, chi è capace di risolvere il problema di dimensione n mezzi, cioè trovarmi la persona più anziana della eh, metà sinistra dell'aula, chiamo un metodo per risolverlo, che guarda caso è lo stesso metodo di prima. E lui ragionerà così, diciamo, ok, c'è un'aula, eh, una mezza aula, un insieme di persone di cui devo trovare chi è nato prima, la dividerò a metà, ad esempio che ne sono le prime 5 righe e le ultime 5 righe. Quindi divido, impero, cioè comando, eseguo, trovo, risolvo il problema, conquisto la prima metà, la metà anteriore della metà sinistra, conquisto la metà posteriore della metà sinistra e metto insieme in modo da avere tra chi è più anziano della metà anteriore e chi è più anziano della metà posteriore due persone, le confronto e avrò il vincitore della metà sinistra. Ovviamente mezza... un la metà anteriore di mezza aula è ancora fatta di troppe persone e allora dovrò risolvere questo problema ma se eravate 80 adesso qui siamo scesi a 20 persone allora dico, qua, tra queste 20 persone che sono la metà anteriore della metà sinistra dell'aula chi è la persona più anziana? chiamiamo qualcuno che sappia risolvere questo problema che sono sempre io che applicherò sempre lo stesso metodo ne ho 20, sono troppi, dividiamoli in metà tre banchi, tre banchi, avete capito come girano la cosa, e vado avanti così fino a quando mi trovo un problema banale, in cui dividi che suddividi, mi trovo o questi due banchi qua in cui non c'è nessuno, e allora è facile, dico che non c'è soluzione, o questi due banchi qua in cui c'è solo lui, e beh, allora è lui, o questi banchi dove ci sono loro due, e allora li confronto loro due. Cioè, alla fine, a furi di dividere, io eh, costruisco copie sempre più piccole del suo, suo problema e a un certo punto ci saranno delle copie così piccole che si risolvono guardandole semplicemente. Senza più necessità di... non è che vado a dividere uno in, me, in metà dicendo senti la tua, eh, la tua parte sinistra è più vecchia della tua parte destra, no. no. Quindi mi fermo a un certo punto quando il problema diventa così semplice che lo posso risolvere con metodi tradizionali, semplici, ad occhio, diciamo così. Nel frattempo ho tutto questo castello no, che mi ha permesso di gestire in modo ordinato la suddivisione del problema. Perché? Perché sono stato capace di fare due cose. Uno è prendere un problema e dividerlo in due problemi più piccoli dello stesso identico tipo. Due, avendo la soluzione dei due problemi so come metterli insieme per ottenere la soluzione complessiva. Perché in questo caso, ad essere più grande, è, è, è transitivo, quindi basta una rappresentante di qua e una rappresentante di là. Per altre proprietà, potrebbe non esserlo, no? dipende ovviamente come è fatto il problema. Quindi, la ricorsione cosa ci dà? Ci dà un metodo per esplorare tutte le possibili sottoproblemi, o una famiglia di sottoproblemi, la cui unione eh, mi dà la, la soluzione. Questo è quello della persona. Diciamo così, che è nata prima è, è un problema semplice perché è un problema di calcolo, di ricerca, anche qua volendo avremmo potuto fare un loop, no? Ma ci sono dei, molti problemi invece che sono più complicati, proprio da esplorare. No? Io avrei potuto dire, vale, abbiamo, siamo, cioè, ho letto tante persone qua, partiamo dal primo, andiamo avanti. Così, per fine, non c'è bisogno di fare tutto questo meccanismo. Però se io mi chiedessi, che ne so, quali sono le due persone, adesso mi invento una cosa che magari non ha molto senso, la cui somma dei giorni di nascita sia più piccola. Oppure no, in questo caso no, perché potrei fare il minimo di uno e minimo dell'altro, ma eh, la cui combinazione, che ne so, le date al luogo di nascita ha una certa proprietà per dire, mi serve una proprietà che non sia più del singolo, ma delle coppie. Allora dovrei innanzitutto, posso farlo enumerando le coppie, ma devo avere un meccanismo che mi generi tutte le coppie. E allora, vabbè, per trovare le coppie di elementi ho un doppio loop, due cicli annidati, ma se anziché le coppie fossero gruppi di da tre a otto persone o un meccanismo per generare tutti i gruppi da 3 a 8 persone, comincia a diventare complicato farlo con dei cicli for. Eh? Oppure tutti i gruppi di persone, tali per cui, che ne so, la, la somma dei crediti complessivamente non superi 500. Allora, non ti so neanche dire quante persone sono, però devo trovare tutti i gruppi possibili che complessivamente abbiano minore o uguale a 500 crediti. Allora sicuramente ogni singolo lo è, ogni coppia di due lo è, tre ah, no, non è detto, dipende. Quattro persone non tutti i casi, per dire che molto spesso eh, i problemi di ottimizzazione o di ricerca cercano un massimo o un minimo di una certa quantità, prima della data di nascita, il massimo o il minimo, ma lo cercano su un insieme che non è facilmente definito, non è l'insieme degli elementi che ho a disposizione, ma un insieme fatto di sottoinsiemi, di permutazioni, di combinazioni, no? eh, a partire da elementi dati. Allora anche solo generare, per poter esplorare queste combinazioni, queste permutazioni, questi sottoinsiemi, è complicato. E con la ricorsione invece lo si riesce a fare in modo molto semplice. Allora, a livello di pseudocodice, quindi, ogni problema ricorsivo cerchiamo di schematizzarlo più o meno in questo modo. No? Abbiamo un metodo solve che risolve un certo problema. Il modo ricorsivo di impostare la soluzione di questo problema è, chiaramente, una funzione solve che prende le informazioni sul problema da risolvere, che sono l'elenco delle persone, o una procedura per dividere il problema in sottoproblemi, nel caso del fattoriale si divideva il problema in un sottoproblema, da n a n-1. Nel caso dell'aula si dividerà un, un problema ogni volta in due sottoproblemi, magari lo posso dividere in 18, dipende dai casi ovviamente. L'importante è che io riesca a trovare un modo di dividere un problema in uno o più sottoproblemi e questi sottoproblemi siano dello stesso tipo. Perché mi serve che siano dello stesso tipo? Perché io voglio applicare il metodo solve allo stesso sottoproblema, a ciascuno dei sottoproblemi. Cioè, non mi vado a inventare una funzione solve1 per risolvere il problema generale, solve2 per risolvere il sottoproblema diviso in 2 e solve4 per risolvere il sottoproblema diviso in 4 e queste funzioni devono fare cose diverse, perché altrimenti no, eh, mi, mi perdo, devo fare infinite funzioni. Se riesco a costruire però il sottoproblema dello stesso tipo di quello di partenza, posso riusare la stessa funzione. E quindi chiamo il metodo solve tante volte per la metà a sinistra e per la metà a destra, due volte. E ogni, ogni volta che chiamo questo metodo, lui mi darà una soluzione del sottoproblema. E poi devo sapere come mettere insieme le, le soluzioni dei sottoproblemi per darmi una soluzione complessiva. Quindi divido e ricombino. Il metodo solve alla fine non fa niente se non dividere chiedere a qualcun altro che poi a se stesso di risolvere e poi di combinare soluzioni. Che viene restituita come soluzione o al main, diciamo, al programma principale, oppure al livello successivo. No? Chiamo solve, che a sua volta chiamerà solve, che a sua volta ridivide il suo problema, che chiamerà solve, che a sua volta ridivide il problema, che chiamerà solve. Quindi abbiamo una serie di chiamate annidate. A un certo punto quando uno restituisce una soluzione, la restituisce, cioè che è giù al livello 100 della ricorsione, la restituirà al livello 99, poi al livello 99 la restituirà al livello 98 e così via fino al primo livello in cui la restituisci al tuo main o al tuo model, insomma, che ti ha chiesto questa cosa. Ovviamente scritta così non si arriverà mai al return perché qui effettivamente sto facendo solo chiamate solve ogni funzione chiama solve, ogni funzione chiama solve sì, ma quando è che arriva il return? in questo codice manca un pezzo no, manca il caso terminale il caso terminale è quando eh, è quando mi accorgo che questo blocco di sotto è uguale a quello di prima identico sono scritto con un font un pochino più piccolo perché non volevo far spazio al blocco di sopra che è il caso semplice a un certo punto a furia di e per questo è importante che ogni volta che divido un problema il sottoproblema debba essere più piccolo perché poi ho una se vogliamo un teorema di monot monotonicità che mi dice che a un certo punto se riduco ogni volta il problema o diventa un problema di dimensione 1 o dimensione 0 e quindi è risolubile no, se io ogni volta facessi il sottoproblema sempre della stessa dimensione ci giro intorno invece ogni volta il problema deve diventare più piccolo, deve esserci una quantità di questo problema che si riduce e a un certo punto il problema diventa talmente piccolo che è banale. Allora vuol dire che se il problema è banale io lo posso risolvere, fatemi dire direttamente, dove per direttamente intendo non usando la ricorsione, usando altri metodi, confronto diretto, c'è cioè un elemento solo quindi è lui o cose di questo genere. Allora a questo punto, se il problema è piccolo faccio una soluzione diretta e quindi questa soluzione, qui c'è un bel else che mi fa arrivare finalmente al return. Ritorno una soluzione e quindi nel caso del problema piccolo lo risolvo e restituisco la soluzione ma questa soluzione restituita dove va a finire? va a finire qua come valore di ritorno di solve nella chiamata precedente a livello, eh, livello superiore e che quindi mi dà una sottosoluzione che poi combinata con le altre può essere restituita a sua volta a livello quando comincio a ritornare un valore di fatto innesco una cascata di ritorni perché ogni funzione ritorna e poi a sua volta, come col fattoriale, il fattoriale è più facile perché ogni funzione chiamava una sola, quindi quando l'ultima ritorna a cascata tutte i Con la divisione dell'aula è un pochino più complicato perché quando ho la soluzione della metà sinistra, prima di andare avanti, e di ritornare alla mia soluzione, dovrò aspettare la soluzione della metà destra, quindi fa tutte le ricorsioni dentro la metà destra. Qua è il cuore, è tutto qua. Nel senso che dobbiamo riuscire a digerire, farci, capire, far, diciamo così, padroneggiare questo schema di lavoro. Che ha il vantaggio che ci permette di esplorare tante combinazioni diverse, tante soluzioni diverse, con un codice che è estremamente compatto. Perché alla fine veramente ci sono poche righe. Io devo capire quando un problema è banale, saper risolvere il problema è banale, ma se è banale lo risolvi in una riga o due di codice, capire come dividere un problema, che può anche solo dire la metà a sinistra e la metà a destra, Divido in due, e capire come ricombinare le soluzioni, Un confronto una somma di solito. Fine. No, quindi un problema che sembra complicato, alla fine lo Diciamo così, lo scompongo in passettini, ciascuno dei quali semplici, però messi dentro una macchina molto potente che riesegue questi passettini in modo sistematico una quantità enorme di volte, perché poi le di chiamate ricorsive sono tante, e alla fine mette insieme la soluzione. Questo alla fine è la prima volta che uno vede un codice ricorsivo, dice: Ma dov'è effettivamente che risolve il problema? Ecco, nell'albero di ricorsione. Proviamo a prendere un problema semplice. Um, e proviamo a risolverlo no, in modo ricorsivo. Ad esempio, il problema semplice potrebbe essere, faccio solo, se no faccio semplicemente un progetto Java, niente di speciale, e chiamo, lo chiamo anagrammi. Cioè, data una parola, troviamo tutti gli anagrammi di questa parola qua. Quindi definiamo una classe, magari prima creiamo un package, e facciamo... Vabbè, è uguale, facciamo... non preoccupiamoci della complessità del progetto. Anagramma. E nel package lo possiamo chiamare... Eh, mettiamo sempre TDP qua e ci infettiamo un main. Una semplicissima classe in cui voglio fare un metodo che data una parola mi restituisca tutti gli anagrammi di quella parola. Ok? Quindi in questa classe anagramma, definisco un metodo public, restituisce tutti gli anagrammi di una parola, quindi cosa restituirà? Una lista di string di una parola e quindi ha come parametro di partenza una parola sola. No? Quindi avrò il mio main che vorrà fare una cosa del genere eh, anagramma A uguale new anagramma e poi farò system.out printline di a.anagrammi di ciao. Ok, chi era l'interfaccia del metodo? Adesso pensiamo all'implementazione. Allora, qui c'è il passo più importante, il passo ricorsivo, pensato, dobbiamo pensarci. Cosa pensiamo? Possiamo pensare che Gli anagrammi di Ciao sono, ditemi se vi piace, tutte le parole che iniziano con la C seguite da un anagramma di Iao. Poi tutte le parole che iniziano con la I seguite da un, da, un anagramma di C-A-O. Poi, tutte le parole che iniziano con A seguite da un anagramma di KIO. Poi, tutte le parole che iniziano con O seguite da un anagramma di QIA. Le abbiamo fatte tutte, no? L'ho detto così perché? Perché mi è facile a questo punto dire, va bene... Eh, l'anagramma di una parola, il, il problema del calcolo dell'anagramma di, un di una parola, lo decompongo in sottoproblemi che isolando ciascuna lettera di questa parola, okay, concatenino la singola lettera con l'anagramma della parte restante, delle lettere restanti. Quindi io mi calcolo l'anagramma di Sao, eh, concatenando la C con uno degli anagrammi di Yao. E gli anagrammi di Yao eh, li calcolerò usando di nuovo la stessa funzione, ma lavora, questa funzione lavora con stringhe di tre lettere, non più quattro. Quindi sono sceso di un livello di complessità. Poi a sua volta la funzione che risolverà la gramma di IAO fa lo stesso ordinamento. Allora, I più gli anagrammi di, di AO, A più gli anagrammi di Io, O più gli anagrammi di IA. E a sua volta chiamerà la funzione di anagramma con una stringhetta da 2. L'anagramma è una stringa da 2 secondo me è me al contrario. Quindi. Come decomporre il problema? Estrarre una lettera per volta della stringa data. Come ricombinare le soluzioni? Beh, aggiungi tutte le soluzioni che trovo a quelle che ho trovato prima. Okay? Quindi dovrò costruirmi una mia lista di soluzioni a cui via via aggiungerò. Questa lista di soluzioni sarebbe bene che fosse una variabile, una lista unica in cui tutti quelli che trovano una soluzione la aggiungono, ma ci arriviamo. Proviamo prima a decomporre. No? Facciamo prima una versione semplice in cui stampiamo qualche cosa, poi dopo costruiamo la struttura dati risultante. Allora, abbiamo la parola che ha una certa lunghezza e quindi decompongo il problema in un, tanti sottoproblemi quante sono le lettere della parola ok, avrò for eh, la posizione uguale 0, pos minore di parola.size length, length, for più più. Quindi, se la parola è lunga 4, io avrò 4 iterazioni di questo ciclo for. da cui estrarrò una lettera che è eh, la lettera alla, alla nella certa posizione, quindi parola, punto, char, at, pos, e le lettere restanti, sono tutte le lettere che precedono la posizione più tutte le lettere che seguono questa posizione quindi qua devo un pochino diventare string le lettere restanti cosa sono? sono parola appunto, come si chiama? substring eccolo qua, c'è un substring che è data una stringa, è data un indice di partenza e un indice di arrivo, mi estrae una sottostringa no? dove l'indice di partenza è quello che specifico e si estende fino al carattere dell'indice di arrivo meno 1 quindi quello l'indice di arrivo che indico è escluso ok? oppure c'è la versione solo con l'indice di partenza che arriva fino al fondo della stringa quindi vuol dire che io devo prendere tutti i caratteri prima di questo pos substring da 0 a pos escluso ma questo già me lo esclude il substring, più tutti i caratteri da post più 1 al fondo. Vediamo se abbiamo fatto una cosa decente. Print, line. Aspetta. giusto per verificare che non abbiamo fatto errori stupidi qua. Mettiamo il return null solo per riuscire a compilare vediamo cosa esce. Cioè in teoria queste due righe fanno l'operazione di divisione del problema in sottoproblemi. E infatti mi dice C seguito da Yao, I seguito da Cao, A seguito da Cio o seguito da Cia. Questa è la lettera e queste sono le restanti. Ok, adesso ho preso una parola da quattro lettere e l'ho decomposta in quattro, il problema di quattro lettere l'ho decomposto in quattro problemi da tre lettere. Risolvo ciascuno di essi, e quindi chied, mi chiederò quali sono. Eh, date le, le lettere restanti, gli anagrammi delle parole delle lettere restanti, quindi sarò una lista di string anagrammi restanti, delle lettere restanti, scusate, metto. chiamando il metodo anagrammi con la parola che contiene le lettere restanti. proviamo a fare per capire cosa succede diciamo che ogni funzione mi, mi stampa la parola che ha ricevuto no? uh, println <coughs> allora io ho messo un'unica print all'inizio, ho tolto le print di prima, eh, ho messo un'unica un all'inizio in modo che ogni volta che chiamo quella funzione vedo la funzione quale problema riceve in ingresso. Questo è l'output che ho trovato. Ciao è la prima chiamata che ha fatto il main. Poi la funzione, diciamo la funzione ciao, cioè il metodo anagramma che riceve come argomento il problema ciao è stato decomposto e il primo sottoproblema era IAO. quindi cosa succede? Che anagrammi che ha ricevuto Ciao ha fatto questo lavoro con poso uguale 0 e ha fatto sì, il restanti è IAO e ha chiamato anagrammi con IAO. Adesso noi vediamo questo for che a un certo punto passa a poso uguale 1, poso uguale 2, poso uguale 3, ma può passare a poso uguale 1 solamente dopo che questo qui ha finito di lavorare quindi questo anagrammi restanti che lavora con tre lettere a sua volta rifarà lo stesso ragionamento farà un pose uguale a zero quindi la prima lettera di AO è I e le lettere restanti saranno AO e fa la chiamata ricorsiva su AO ci si perde ma proviamo a vederlo in debug magari ci si perde uguale ma forse un po' meno metto un breakpoint qua all'inizio e vediamo passo passo cosa sta succedendo. Allora io eseguo la prima istruzione, mi stampa ciao e fin qua era facile, no? Ho il main che chiama anagrammi, qua a sinistra ho l'elenco delle chiamate delle funzioni. Poi... Questo ciclo for, ah, vabbè, un ciclo for sulla parola.length che vale 4, poso uguale 0, primo valore iniziale, poso uguale 0. Ce l'abbiamo qua, questo per lo 0. Eh, poi le lettere restanti, abbiamo visto, beh, lo sapevamo calcolare, abbiamo già visto prima, sono i iao e eh, va bene. Fin qua, tutto facile. Adesso c'è la chiamata ricorsiva. Ha senso, perché restanti è una stringa di tre lettere, voglio gli anagrammi di questa, vabbè, chiamo la funzione che calcola gli anagrammi. E qui entro dentro la funzione, faccio un step into nella debugger, e il codice è tornato su. Cioè io donate, ero alla riga 14 e sono tornato alla riga 8. Occhio, no, non è vero, non sono tornato alla riga 8. Sono sempre alla riga 14 di questa chiamata anagrammi, ma adesso è nata un'altra funzione, la vedete qua, sulla sinistra, che è stata chiamata dalla prima funzione. E questa funzione anagrammi ha la sua copia della variabile parola, che è iao, non è più ciao, e avrà la sua copia della variabile posa, la sua copia della variabile lettera, è una funzione, un metodo, perdono, che ha le sue variabili locali, i suoi valori per i parametri, indipendenti da quelli della funzione che l'ha chiamata. E quindi anche qua, se vado avanti, stamperà questo Yao e poi lo separerà all'interno del ciclo FOR con posizione uguale a zero, prenderà la prima lettera che è I e le restanti che sono Ao. E poi dice, bene, io adesso ho bisogno degli anagrammi di AO. a chi le chiedo? Le chiedo a questo metodo anagrammi. Entrando dentro vedo che sono al terzo livello di chiamata, all'inizio di una funzione che al terzo di livello di chiamata riceve come parametro au. E come fa? Come fa? Fa che entra dentro, prende per tut, imposta un ciclo for per le, tutte le lettere della parola che ha ricevuto, che sono due, quindi la lettera sarà a e i restanti è la o da sola io qui non gli ho detto nulla di più e quindi lei continua a applicare sempre lo stesso metodo di divisione anche se ormai ci sembra quasi inutile fa ancora una chiamata stamperà la parola che a questo punto poverina è rimasta la o da sola e questo ciclo for cicla su una posizione sola quindi la lettera, la lettera o, le restanti è la stringa vuota però nessuno gli ne ha detto di fermarsi e quindi cercherà di calcolare gli anagrammi della stringa vuota. E quindi farà una quinta chiamata ricorsiva. Io qua sono all'inizio della quinta chiamata ricorsiva, vedete che la quarta è bloccata alla riga 14, la terza è bloccata alla riga 14, l'altra è bloccata alla riga 14, la prima è bloccata alla riga 14. Sono tutte bloccate sulla chiamata ricorsiva, in attesa che ciascuna attende che la chiamata ricorsiva ad essa immediatamente successiva termini. Adesso questa qua, poveretta, l'ultima, che riceve come parola la stringa vuota, non fa nulla, perché? Ma perché questo ciclo for, pos minore di parola.length, non farà nessuna iterazione. E quindi questo ciclo for ci aspettiamo che non faccia nulla. Non entro nel ciclo, quindi non propago, non vado avanti all'infinito perché a un certo punto non genero più nuove soluzioni. Non ho più materiale per poter generare nuove soluzioni allora in questo caso la quinta chiamata restituisce in questo caso ritorna nulla adesso dobbiamo poi costruirla effettivamente però ritorna eh, sono stupido io ho fatto run anziché step Vabbè. ritorna quindi dalla quinta chiamata scende la quarta non c'è più la quinta che è rimasta qua in attesa Vado avanti, questa qui era la quarta, riceveva a, eh, O come parametro, provo a fare una seconda iterazione ma non ci riesce perché la stringa era lunga solamente una posizione. Quindi ho finito la quinta perché non c'era nulla da iterare. Ho finito la quarta perché ho, ho iterato su una lettera ed era l'unica che avevo. Vado avanti, muore la quarta chiamata, sono la terza. La terza chiamata raccoglie il risultato. E poi vede se ci sono altre cose da fare, poiché la parola aveva due lettere, la terza chiamata a questo punto ha preso come prima volta la lettera A e l'O come resto, la seconda volta prenderà la lettera O e A come resto. Quindi qui sono al terzo livello, non, dalla, dal terzo livello non torno immediatamente al secondo. Perché il terzo livello doveva, avere, doveva fare due, aveva due sottoproblemi, uno l'ha risolto, l'altro lo risolve adesso. E lo risolve come? Eh, ovviamente chiamando di nuovo un quarto livello, che lavorerà su una lettera sola, il quale si trova la stringa vuota e chiama un quinto livello su questa stringa vuota e questo quinto livello a sua volta non farà nulla, ritorna, poi ritorna al quarto perché non c'è più nulla da fare e finalmente sono al terzo livello. e posso, no, sul terzo livello ho, fatto, ho risolto due sottoproblemi, due ne avevo da risolvere, e quindi questo ciclo for ha finito, e posso tornare al secondo sottolivello. Il secondo sottolivello aveva una parola da tre lettere, ha esplorato la prima, quella che iniziava con la I, e dovrà esplorare quella che inizia con la, con la seconda lettera, che è la A, e le restanti sono io. Ah, lui aveva iao, la i l'abbiamo provata, adesso proviamo a prendere la a e andiamo a grammare io. Hm? Quindi ogni volta una chiamata di un livello i può ritornare solo dopo che quella chiamata di livello i ha risolto tutti i sottoproblemi di livello i più 1. E questa chiamata di livello I a sua volta verrà attivata tante volte se la chiamata di livello I 1 decompone tanti problemi di livello I. E quindi ogni volta chiama una chiamata di livello I. Quindi, noi abbiamo una, una chiamata a livello 1 nel nostro caso, ciao, che chiama 4 volte il livello 2, con le parole di tre lettere. Ciascuna di queste 4 chiamate chiama 3 volte il livello 3. Ciascuna chiama due volte livello 2, che chiamerà una volta livello 1 e non chiama niente livello 4, e, e chiama una volta solo livello 5. E li, si, li muore tutti. Quindi, adesso abbiamo fatto metà del lavoro di ricorsione, la decomposizione. E ci siamo resi conto che effettivamente abbiamo creato dei sottoproblemi che sono tutti gli anagrammi da calcolare via via più piccoli. Adesso cominciamo a restituire qualche cosa. Allora, qual è il punto in cui ci possiamo fermare? Allora, stoppiamo, stoppiamo questa esecuzione. E abbiamo visto che lei va avanti anche su parole ovvie da anagrammare. Allora, noi potremmo verificare qual è il caso più semplice che abbiamo. La parola fatta da una lettera sola. La parola fatta da una lettera sola l'elenco degli anagrammi di tale parola è un elenco fatto da un elemento solo cioè lei essa quindi prima di mettere in campo tutta la ricorsione quindi la diciamo, divisione sotto problemi quello che potrei fare è controllare se parola.length fosse 1, allora lo so risolvere, altrimenti, vabbè, altrimenti faccio tutto. Quindi questo ciclo for lo farò dentro solo se la lunghezza della parola è maggiore di 1 quindi vale la pena di decomporre. E se ho una parola di lunghezza 1, qual è la lista dei suoi anagrammi? Beh, è una lista che contiene solo quella parola lì. Quindi potrei creare una return, eh, no, devo creare una list string risultato, new, facciamo della linked list, stringa, Faccio una lista, perché devo restituire una lista, quindi mi serve un oggetto di tipo lista che contenga questa stringa qua. Quindi il risultato punto .add di parola. E poi a questo punto posso anche fare un return di questo risultato. Quindi nel punto terminale della ricorsione, immaginiamoci questo albero di, di chiamate di funzioni che si ramificano, al fondo al fondo ci sono le funzioni che ricevono un problema banale e restituiscono un risultato banale. La lista fatta di una parola di una lettera sola. E cosa me ne faccio di questi risultati? Eh, li userò qua. Quando invece devo fare il ciclo for, cosa devo fare? Devo prendere gli anagrammi del, che saltano fuori dal mio primo sottoproblema e schiaffarci davanti la prima lettera. Poi gli anagrammi che saltano fuori dal secondo sto problema, schiaffacci davanti alla seconda lettera e così via. Quindi nel caso in cui devo iter, eh, diciamo così, decomporre il problema e sottoproblemi, avrò un modo diverso di calcolare il risultato, quindi anche qua potrò calcolare una lista di stringhe risultato uguale, new linked list. e poi alla fine alla fine dell'iterazione del ciclo for ritornerò il risultato quindi alla fine questo ritorno nulla alla fine non serve a nulla perché io restituisco il risultato calcolato in modo diversi nei due rami del mio if else allora vediamolo così quindi se la parola è lunga 1 problema banale, soluzione banale se la parola è più lunga di 1 problema non banale lo decompongo e poi restituisco la soluzione cosa devo fare qua? e beh dovrò prendere una volta che ho la soluzione del sottoproblema devo aggiungere le soluzioni di questo sottoproblema all'elenco delle soluzioni del, del mio problema quindi dovrò da questi anagrammi restanti iterare for uh, string soluzione di due punti anagrammi restanti. Cosa farò? Risultato.add. Quasi, attenzione che non è esatto, giusto. Cioè, delego un sottoproblema, questo sottoproblema mi dà una lista di soluzioni e la lista di queste soluzioni si aggiungono, no? compongono le soluzioni del mio problema. Ad ogni iterazione, ogni cicloforo, o avrò una lista di soluzioni possibili e le aggiungo a quelle precedenti. Attenzione che non devo però aggiungere la stringa che mi arriva da sotto, ma ci devo mettere davanti la lettera. Quindi sarà la lettera più solo. Cioè immaginiamo di essere al livello più alto, ok? Poso uguale 0, lettera uguale a C, restanti uguale a yao. Anagrammi restanti, calcolo anagrammi su Yao e mi tornerà, se tutto va bene, una lista di sei stringhe. Yao, IOA, AOI, eccetera, eccetera. Prendo queste sei stringhe, a ciascuna ci schiaffo davanti la lettera C e le metto in una lista, le aggiungo a una lista. Poi passo, posizione uguale 1, lettera I, sotto problema da anagrammare le lettere restanti C, a o, K, a, o, chiamo la funzione anagrammi, restituirà sei anagrammi di CAO. A questi 6 anagrammi metto davanti la i, perché la mia lettera è composta uguale 1, e le aggiungo la stessa lista. Quindi in questa lista ne avrò 6 più 6. Più altri 6 con i composto uguale 2 e più altri 6 composto uguale 3. Adesso poi vediamo se è vero. Sempre spero di sì. Ma in questo ragionamento cosa ho fatto per non impazzire? Quando ho detto che questa funzione mi calcola le, le, una lista di sei elementi che sono gli anagrammi di una parola di tre, eh, mi sono fermato lì, non sono andato a vedere dentro come funziona. Cioè, il codice ricorsivamente richiama se stesso, ma io nel ragionamento non posso riragionare su me stesso, se no mi incasino. Allora, io mi devo mettere a un certo livello della ricorsione, Dicendo, senti, mi è andato un problema, una parola da anagrammare. Ho qualcuno che mi risolve altri problemi. L'elenco delle parole anagrammate, purché siano di lunghezza minore della mia. Non so perché mi abbiano chiaro questo problema, non so come facciano a risolverli, io sono qua in mezzo, io sono al livello 7, non, ho 6 livelli sopra e ne avrò 18 sotto, se è una parola lunga da anagrammare. Non mi interessa cosa fanno sopra, non mi interessa come si fanno sotto. Io ho un compito. C'è questa parola, decomponi il problema, fallo risolvere, ricomponi la soluzione. Nel fallo risolvere devo dimenticarmi che fallo risolvere sono di nuovo io, perché non sono io, è una copia di me stesso. Che poi avrà un suo problema, avrà un suo modo di, di lavorare. Quindi è uno sforzo di astrazione in cui dire, ok, mi metto qua in mezzo, ho uno strumento che mi... Immaginate che questa funzione non sia me stessa ma sia un'altra. Allora forse un'altra funzione non ci poniamo problemi, ci fidiamo che faccia il suo lavoro e qui anche, chiaramente è una fiducia che il livello 1 ha nel livello 2, il livello 2 ha nel livello 3, il livello 3 ha nel livello 4 e poi tutto funziona se lo sfigatino in fondo fa la cosa giusta perché diamo tutti fiducia a quello dopo, ma è l'ultimo che fa il lavoro. no? Ah, dice, sai cosa? Io lo so la lista di anagrammi, è, è una lista di una stringa di un carattere. E poi ovviamente è tutto il lavoro che c'è nel rimettere insieme. Allora vediamo se salta fuori qualcosa di decente, tolgo questa print che ci confonde e... eccoli qua. Questa è la stampa che c'è nel main, eh? questa è line qua. e dovrebbero essere 24 prenotazioni. E se andiamo a vedere a valle di tutto, abbiamo scritto una funzione di 5 righe. Metodo di poche righe, con sempre lo stesso scheletro, ricevo un problema, verifico se il problema è banale e in tal caso lo calcolo nel caso banale, altrimenti decompongo il problema, lo faccio risolvere ciascuna istanza del sottoproblema, e metto insieme le soluzioni dei sottoproblemi in questo caso mettere insieme significa aggiungere una lista ricombinando la parola rimettendo insieme il pezzo che avevo tolto ma dipende poi dai casi ovviamente. ecco la prima impressione che mi fanno gli algoritmi di corsivi quando li guardo è ma sì, ma dov'è? Risolve il problema. Non c'è un punto unico, no? Quindi mi aspetterei un, una parte di codice in cui effettivamente scambio le lettere, in cui effettivamente conto un fattoriale che è il numero di anagrammi che ottengo da una parola, invece no. Si risolve in questo albero di decomposizione. Cioè la soluzione mette insieme tanti piccoli aggiungi una parola di una lettera con concatena la lettera che ho ricevuto, la parolina che ho ricevuto con la lettera davanti. Ma me lo fa fare in tutti i modi possibili. Lo fa in tutti i modi possibili grazie a questi cicli for che a ogni livello vanno a prendere il sottoproblema che hanno e lo spezzano, lo spezzettano. Ma ognuno si occupa solo del suo sottoproblema. Poi in questo caso il sottoproblema significa estrarre un carattere, fare delle sottostringhe, concatenare no, vedi che stacco sta un carattere e poi lo appiccico in fondo. A seconda del problema ovviamente queste parti di codice saranno totalmente diverse, no? aggiungo, tolgo da una lista, metto insieme, ma l'idea è sempre la stessa. Tra l'altro adesso osservando questo codice alla fine, lo potrei rendere anche un pelino più semplice, un pelino sì, più efficiente, nel senso che ad esempio io creo tantissime liste perché ogni volta che trovo una lettera singola, trovo una lista poi ogni volta che metto insieme delle liste sottostanti, creo una lista nuova a cui dopo aggiungerò elementi esistenti Quindi, al limite uno potrebbe dire creiamo una lista sola e poi tutti fanno add lì dentro. Però per chiarezza cioè, non, non ci importa se è un o meno efficiente, l'importante no? è per il momento che sia chiaro, poi quando avremo problemi più, diciamo così, di, di, di maggiori dimensioni, quello che diremo è: no, ma non creiamo la lista ogni volta passiamo come argomento della funzione la lista a cui appendere, così la lista la creo una volta sola fuori dalla ricorsione e poi dentro la ricorsione semplicemente vado ad aggiungere le soluzioni man mano che le trovo, ma sono ottimizzazioni a cui arriveremo. Proviamo a vederlo ancora una volta in debug questo signore... Allora, adesso la funzione è completa, no? il metodo è completo, quindi vediamo cosa fa. Allora, la prima, al primo livello sappiamo che la parola non ha lunghezza 1 e quindi vado in questo ramo S che era quello che già conoscevamo. Vado a togliere questo breakpoint che avevo messo qui. Quindi vediamo come ragiona il livello 1. Il livello 1 dice senti, itero sulle quattro lettere della parola, ho, un sotto, ho creato un sottoproblema IAO e lo faccio risolvere. Questo cosa fa il livello 1? Anziché entrare dentro la chiamata ci schippo sopra. Il livello 1 ha gli anagrammi restanti che sono gli anagrammi delle parole da 3. E poi in questo ciclo for sotto crea poco per volta la, il risultato aggiungendoci una, due, il risultato è qua, tre e quattro parole. Questo è il semplice lavoro che fa il livello 1 il livello 2 farà la stessa cosa con la differenza che lui riceve in argomento una stringa da 3 quindi farà 3 iterazioni successive in questo caso ho fatto la prima, no? la prima iterazione sul for poi vado avanti eh, Sì, scusate aggiunge 6 non 4 poi vado avanti alla posizione successiva lui estrae, la, decompone il problema a questo punto il problema è calcolo gli anagrammi di CAO, chiama la funzione che lo fa e si trova gli anagrammi delle lettere restanti che sono le sei, lette, le sei stringhe anagrammi di Kao. Ok, quindi dal punto di vista del singolo livello lui fa un lavoro semplice semplicemente perché si fida della funzione che viene chiamata ovviamente prima o poi arriverò qua adesso ci metto un breakpoint qui fa gli add che devo fare sei volte, così vediamo anche il punto di vista dell'ultimo della catena. Ecco, quando ho chiamato anagrammi restanti un certo numero di volte, vedete che qua sono a livello 4, a un certo punto arriverà una parola che è la O, arrivano tutte, tante volte le singole lettere, no? e semplicemente dice ok, quali sono... Mi hanno dato una parola Qual è la lista degli anagrammi di O? Beh lo so, è una lista fatta di un elemento solo che costruisco qua e dentro il risultato ci metto una stringa sola. E restituisco questa. Che tornerà ogni volta che faccio return, esco da uno dei livelli della ricorsione, chiaramente. E ogni volta questa lista ovviamente cresce. Alla fine quello che ha un certo livello di astrazione, noi abbiamo un codice di questo tipo. Adesso non abbiamo ancora questo problema, era semplice quindi non ci chiede ancora. Però abbiamo una procedura ricorsiva che avrà una certa serie di, problemi, di parametri e poi avrà, deve avere un'informazione sul livello a cui si trova. Allora, nel nostro caso il livello era di fatto la lunghezza della stringa, o la lunghezza della stringa iniziale meno la lunghezza della stringa che ricevi, insomma qualcosa che ti dice quanto sei profondo, potrebbe essere una variabile che si incrementa, una variabile che si decrementa, ma devo capire a che livello sono, no? a che punto sono nella profondità delle chiamate, perché a un certo punto devo scoprire che sono arrivato al fondo, quindi mi serve un livello di un'indicazione di quanto sono profondo nelle chiamate ricorsive ma anche della dimensione del problema che sto trattando la chiamo genericamente level poi in ogni caso sarà una cosa diversa per noi era la lunghezza della stringa poi avrò sempre un blocco di, di terminazione deve esserci, se dimentico il blocco di terminazione la ricorsione non fa nulla o se sono fortunato come prima si esaurisce perché a un certo punto non genera più nulla di nuovo oppure rischia di andare avanti all'infinito o beccare un'eccezione. Quindi devo sempre controllare e non devo cercare di essere troppo intelligente, perché io ho impostato la condizione di terminazione su anagrammi di parole lunga, lunghe un carattere. Voi mi avreste anche potuto dire, sì, vabbè, ho capito, ma potevi fermarti a due, no? Fermati quando la parola è lunga due caratteri e costruisci come lista di risultati. ABBA, B, B, a. cioè la, le due stringhe fatte con la parola, di due, le due lettere e le stesse due lettere scambiate tra di loro. Però, certo, avrei potuto tranquillamente fermarmi a due anziché a uno. Consideravo banale il problema dell'anagramma di una parola a due anziché considerare banale il problema dell'anagramma di una parola di una lettera. Però chi me lo fa fare? Tutto sommato se il meccanismo generale funziona mi fermo magari al caso più semplice possibile la cui soluzione è la più lineare e semplice possibile e ehm, rischio meno di, com comporre, cioè di creare degli errori no? quindi l'intelligenza lasciamola fare alla ricorsione noi cerchiamo di trovare il caso terminale semplice lineare possibile, ma dobbiamo metterlo sempre e poi di solito nel caso terminale per definizione del terminale eh, esco dalla funzione ritorni. e poi c'è il caso normale in cui genero con un foro con un while insomma secondo il tipo di problema genero le nuove soluzioni parziali e chiamo la stessa funzione ricorsiva passando i parametri di cui ho bisogno e l'indicazione del fatto che sono andato avanti di uno nel livello, e poi metto insieme le cose. Qui ci sono alcune cose in più, ad esempio qui c'è un if filtro che non si applica in questo caso, ci sono dei casi in cui so, posso già sapere a priori che non mi serve andare a esplorare tutte queste combinazioni. Quindi non sono obbligato a fare una chiamata ricorsiva se a priori so già che non serve. Non mi dà nessuna soluzione nuova. Qua è più complicato a farsi che a dirsi se io avessi una parola da anagrammare che contiene due volte la stessa lettera non è senso no? casa allora C faccio gli anagrammi A faccio gli anagrammi S faccio gli anagrammi ma la seconda A non mi aggiunge nulla di nuovo. Quindi, se a un certo livello ho una lettera compare più volte, le volte successive non serve che io faccia le chiamate ricorsive, perché intanto mi daranno sempre le stesse cose. È un'ottimizzazione, per carità. Però, a volte uno dice: se io riesco a bloccare alcune chiamate ricorsive, ho a parità di risultato. Cioè, se so a priori, diciamo matematicamente, teoricamente, che quelle soluzioni che troverò lì dentro non, mi, non aggiungono nuove soluzioni ma replicano soluzioni già esistenti oppure creano soluzioni peggiori allora potrei anche evitare e qui taglio un intero ramo di chiamate ricorsive e poi a volte c'è una fase che noi chiamiamo di backtracking cioè rimettere le cose a posto nell'implementazione che abbiamo fatto noi sugli anagrammi Abbiamo ricevuto dei parametri e abbiamo restituito delle liste che ogni volta erano nuove. Quindi la chiamata della funzione del metodo non ha modificato nessun dato al di là dei propri dati locali. Okay. Quando però per ragioni di efficienza la chiamata della funzione modifica dei dati, quindi modifico qualcosa, faccio ricorsione, poi dopo che questa ricorsione l'ho finita, prima di ritornare al mio chiamante devo rimettere a posto le cose che ho modificato, in modo che il mio chiamante si veda i dati eh, diciamo così, non sporcati dalle chiamate successive. Questo lo vedremo soprattutto quando usiamo gli array, anziché le stringhe. E allora c'è una parte di codice che significa rimetti le cose come le hai trovate. Quindi o ci facciamo delle copie, lavoriamo sulle copie, oppure modifichiamo gli originali per ragioni di efficienza, ma poi li rimettiamo a posto. Quindi alla fine, questi, a parte il blocco E lo vediamo una volta prossima, alla fine ogni procedura ricorsiva sarà grosso modo dello stesso tipo e basta identificare questi frammenti di codice no? per le varie parti della chiamata. Ehm, ecco, io, adesso proviamo a fare un run con una parola più, più lunga che ci dia più soddisfazione, ma quello che volevo proporvi, lo faremo mercoledì, è di provare a risolvere un problema un pochino più tosto che non è a grammi è questo delle otto, delle otto, diciamo, in gergo si chiama problema delle otto regine o delle n regine cioè, immaginate di avere una scacchiera 8x8 e di voler posizionare su questa scacchiera otto regine messe in modo che non si possono mangiare E voi sapete che la regina mangia può muoversi in verticale, in orizzontale o in diagonale per a qualunque numero di caselle quindi il problema per noi significa posizionare 8 regine su una scacchiera 8x8 o in generale posizionare n regine su una scacchiera nxn impostiamolo con n perché magari non partiamo dalla scacchiera 8 partiamo da una scacchiera più piccola per non avere tempi di esecuzione troppo elevati dico n perché di sicuro non ne potrò mettere n più 1 visto che per ogni riga ce ne può essere una sola, per definizione, perché se ne metto 5 regine su 4 righe, 2 per forza saranno sulla stessa riga. Cioè, regine su quattro righe saranno due per forza sulla stessa riga e si mangiano. Al massimo, n. Io non sono neanche sicuro che si possa mettere 8 regine su uno scacchiere da 8 righe o 5 regine su uno scacchiere da 5. Perché magari non si può. Magari sono fatte in modo che si mangiano in qualunque modo io le metta. Cioè ne potrò mettere solamente una in meno. Non lo so. È quello che voglio scoprire. Ma se riesco voglio trovare tutte le combinazioni in cui le posso disporre su una scacchiera. Ok? Allora vi lascio pensarci e mercoledì proviamo a risolvere questo insieme, che è un gradino di complessità più in su. Mm? Grazie.